E' Marco Carta, la forza mia, bellissima canzone, oh, vincitore oh. della 59esima edizione del Festival di Sanremo, una delle canzoni Simone che più amo, ma abbiamo qui in diretta proprio lui, Marco Carta, ciao, ciao Marco! Ciao, ciao Cesare, ciao ragazzi, buongiorno! Come stai? Io sto bene, grazie. come state? Tutto bene, tutto bene, Marco. È davvero un piacere per noi sentirti. Allora, ci, no, vuoi, svel sì, ci vuoi svelare che tu a breve uscirà un tuo nuovo singolo? Raccontaci qualcosa, se puoi, eh, sempre. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Allora, a breve uscirà il singolo. Ovviamente, purtroppo, con la questione Covid, eccetera, eccetera, eh, diciamo, le carte si sono mischiate abbastanza, nel senso che... Eh, eh, ci sono stati dei mitotti, dei ritardi anche in sala incisione prima si poteva stare in pochi quindi ovviamente siamo un po' in ritardo ma a breve uscirà un singolo molto molto divertente e io penso anche molto ballabile bene eh, ci sarà sicuramente un modo, modo, modo, modo di divertirsi e, che altro dire il concetto di questo eh, di questo singolo è molto semplice facile da arrivare facile da arrivare anche ancora secondo me allora Marco il tuo hai cambiato manager da circa un anno se non sbaglio è il nostro grande amico Lele Mora che abbiamo avuto ospite eh. la settimana scorsa mi ha detto Lele che voi ad autunno avete un bellissimo progetto un nuovo disco sì abbiamo un, un disco molto importante non, avevo mai fatto, non mi era mai ribaltata un'idea del genere allora, la... tutto è nato una sera parlando così tranquillamente. Il nostro progetto sarebbe quello di poter fare un disco di 10-12 cover, ogni cover con un artista diverso, eh, femminile, quindi un artista donna, e ogni canzone è con il pezzo della vita di questo grande artista. Eh, quindi in questo caso le prime che ti posso citare sicuramente sono... Uh, Ornella, Vanoni e Patti Travo, che sono due grandissime icone della musica italiana. Che icone pilastri. E, e con loro farò due pezzi o un loro pezzo della vita. Poi i successi ne hanno fatto tantissimi, quindi veramente sono l'imbarazzo della scelta. Marco, tu uh, purtroppo hai perso tua mamma quando eri piccolo ed è sicuramente un evento tragico che ha influenzato il resto della tua vita io so che in questo nuovo disco ci sono tutte donne eh, come mai questa scelta di uh, avere solo cantanti femminili? c'entra anche questo tuo passato oppure una sorta di dedica, di dedica nei confronti di tua mamma? no, perché una sorta di dedica secondo me è una sorta di debito, cioè la figura femminile della mia vita ha contato tanto, non tanto perché non ho avuto mia madre, ma sì perché ho avuto, io non ho avuto una mamma, ma ne ho avuto praticamente tre, quindi mi ha tolto una cosa e mi ha avuto tanto. Quindi probabilmente fare un disco in onore delle donne in generale può essere veramente proprio una forma di quasi di ringraziamento verso la vita per aver avuto comunque la, la fortuna di, di, di aver avuto comunque tre donne che mi hanno potuto allevare questa è una possibilità sicuramente è un pensiero che mi è, mi è venuto subito e poi vabbè la forza motrice dell'umanità sicuramente è la figura femminile e poi si dice anche dietro un grande uomo c'è sempre una grande mm, donna assolutamente esatto è giustissimo no Marco io a parte ti voglio ringraziare per la tua partecipazione qui perché per me è un grande onore e piacere sentire la tua voce perché è sempre bello sentire un cantante, un attore anche fuori dal CD o dal palcoscenico e io per quel poco insomma che riesco a capire dalla tua voce capisco perfettamente che tu sei una persona dolcissima e soprattutto molto sensibile e quindi ti volevo chiedere la sensibilità no... Eh, come riesci a trasportarla in una canzone? Cioè, riesci prima a comporre la musica oppure prima ti butti subito sul testo e butti giù l'idea tipo una poesia e poi ci metti la musica dopo? Allora, eh, non c'è sempre una, una regola precisa però io amo più sentire le note prima quindi partire dalla musica perché quando una nota da un certo spirito, una certa sensazione, ti viene, ti viene giù subito il testo, eh, come, che ne so, quando un accordo in minore eh, riesce sempre a darti quella sorta di malinconia, di tristezza piuttosto che qualche altra nota che magari ho del, un accordo che insieme che riesce comunque a darti, eh, che ne so, allegria, attenzione alla eccetera, eccetera. Quindi per esempio più amo più sentire la musica eh, e poi a volte le parole vengono da sole. A volte bisogna anche aspettare perché non vengono sempre subito, eh? magari. Mar ma Marco, certo. Marco, io ti ringrazio per questo tuo intervento, Grazie. poi Grazie. ti riavremo nuovamente con noi quando uscirà questo inedito che non puoi ancora svelarci, ma noi lo capiamo perché fin quando poi non c'è la pubblicazione e tutta eh. la macchina comunque che si deve mettere in moto è meglio comunque non dare date perché fin quando non c'è certezza ma noi comunque ti vogliamo nuovamente nostro ospite quando poi uscirà questo inedito ma per me sarà non un piacere di più sarà ragione di vita quindi vi prometto che appena esce il singolo lo ascoltiamo insieme e ci, e, e ci scambiamo due battute perché bisognerà dire qualcosa sicuramente con molto molto piacere Assolut davvero. assolutamente, grazie mille Marco noi ti auguriamo una bellissima giornata ciao Marco una buona giornata anche a voi, vi ringrazio. Grazie, Grazie Marco e voi rimanete sintonizzati.